Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo un monocolo Shore Focus. È un monocolo che va a fuoco sia da lontano, come è normale che sia, ma anche da vicino. Permette di focalizzare fino a 30 cm. È utilizzato per ipovisione, per osservare oggetti che non si possono raggiungere. Quindi può essere utilizzato per osservare da lontano, ad esempio al poligono, per beer watching, per osservazioni in natura, in montagna oppure da vicino, se devo guardare un'etichetta non posso raggiungere, non mi posso avvicinare abbastanza, un acquario dove non mi posso avvicinare, una macchina che sta funzionando e non mi posso avvicinare, posso utilizzare questo strumento, è un 6x, è molto compatto, pesa 65 grammi, tutto compatto, tutto insieme, ha una bella cordicella per il trasporto, datene sempre al collo. Per maggiori informazioni ecco il link al nostro sito www.elettronicadidattica.com Buona giornata e grazie.